che cos'è? è, è l'elaborazione mentale di un imprevedibile uomo che si chiama Bruno Mancini che riesce ad avere dei contatti, voi pensate alla cosa più strana che vi viene in mente, Bruno c'è il contatto, cioè quando è un ultimo lavoro in cui era con l'Africa 2, quando già degli ad attivare a quelli di Bruno Mancino e Davila Buccaffa e Davila Buccaffa è venuta a rischiare, è una donna marocchina che abbiamo incontrato lì e Bruno, al, bar, al caffè um, al bar di mentre si stava festeggiando con il corpo qualcosa da Pasqua, qualcosa del genere, che si stava con il vino, negli anni caldi, niente, ma sono questi i grandi rapporti che rendono tira veramente un contenitore di idee immenso che mh, chi non lo vive non lo può capire. Noi come giornale ogni lunedì raccont ne raccontiamo una pagina e sono grado che molti amici. Siamo qui con noi, sono dieci anni di lungo lavoro, dieci anni di poesia, dieci anni di cultura, dieci anni dove in cui in una società in cui ha perso il piacere di leggere, il piacere di scrivere, il piacere della musica, siamo tutti quanti ridotti ai pochi spazi che abbiamo in un post social, siamo tutti ridotti alle parole che raccontano questi moderni cantanti dove non si capisce neanche una parola, invece proprio noi abbiamo a Roma, gli amici che stanno completando questa questa lunga premiazione, eh, altri, a, altre arti eh, visive, grafiche, quindi...